Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi Ancora funzionante che mi sono rotto il cazzo di portare e riportare Perché sinceramente sono 4 settimane che c'è questo glitch 4 settimane che ancora non vi non avete imparato a fare questo cazzo di glitch di merda E me so belle rotti i coglioni pure testa staff a risponde Pacciato, pacciato, pacciato Raga, quando è pacciato lo scrivo io mai derrotta la fotela del cazzo con facciato pacciato pacciato basta ve lo scrivo quando è pacciato eh, vediamo allora innanzitutto per fare il glitch serve un blazeracqua o un veicolo speciale che dobbiamo utilizzare può, può, possiamo utilizzare anche la Deluxe, però a volte sparisce la Deluxe e ogni volta dovremo ribaggarci ribaggarci cosa significa ragazzi? fare tutte le volte questo bug aprire due volte il telefono per avviare un colpo domus day e appena ci compare il conteggio in basso a destra dobbiamo correre immediatamente verso il pallino azzurro o del nostro ceo o del nostro appartamento dopodiché arriviamo a quella schermata che avete appena visto premiamo cerchio e corriamo verso un punto o giallo o rosa sulla mappa ragazzi come vedete il blazer non è scomparso allora alcune volte può capitare che scompare ma non significa che sia pacciato. basta riavviare l'applicazione o cambiare di sessione e fare il glitch ragazzi se io tutte le volte che mi succede qualcosa di strano devo stare lì a scoraggiarmi e pensare che una cosa è facciata, non farei lo youtuber. Quindi, dopodiché andiamo nello status custom, non facciamo nulla, non serve che facciamo qualcosa e poi usciamo. Qui vi mostro la data del glitch, ragazzi. quindi una volta fatto ciò usciamo dallo Santos Custom e ci dirigiamo verso il nostro CEO andiamo nel nostro CEO entriamo nel nostro CEO come il nostro veicolo una volta entrati nel CEO dobbiamo avere il veicolo speciale cioè il veicolo che vogliamo duplicare scusatemi ragazzi e io in questo caso uso una Sultan ma non perché paga di più ma perché ho solo questa l'auto che paga di più è la LG Retro Custom quindi a questo punto facciamo un cambio targa dopo essere andati nel meccanico facciamo un cambio targa mi raccomando ragazzi cambio targa e targa personalizzata per fare questo glitch altrimenti c'è un altro video dove potete eh, non usare la targa personalizzata dopodiché scendete dal veicolo come appena fatto risalite sul veicolo premete freccia destra e la duplicazione è riuscita ragazzi come vedete abbiamo il doppione dell'alba a questo punto che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare nel piano dell'ufficio e attendere che l'auto ci spawn in strada non a tutti l'auto spawna in strada quindi quando non vi spawna in strada ragazzi Anche qui non significa che è facciato Vedete qui è proprio scomparsa l'auto Quindi a questo punto che cosa faccio? Vado ad avviare il colpo di Lester Me ne vado sul telefono Prendo il colpo di Lester Cancello il colpo faccio cerchio per annullarlo e subito dopo mi troverò l'auto sotto il palazzo dove ho avviato il colpo di lester la andiamo a mettere in un garage pieno ragazzi deve essere pieno il garage perché altrimenti vi farà la schermata nera e rimarrete lì all'infinito in fino a che non riavviate l'applicazione e sostituite con una LG RH8 detto questo ragazzi rimarrete ancora buggati come state vedendo quindi potrete rifare tranquillamente il glitch vi mostro nuovamente la data non so che altro aggiungere ragazzi perché è la bellezza di quattro settimane che c'è questo glitch e sembra che ci sia ancora qualcuno che scende dalle stelle comunque detto questo un saluto a tutti al prossimo video